Bene, cominciamo questo tutorial dedicato ad illustrare come fare a caricare le immagini su un post di troll da parte di un utente blogger chiaramente che abbia fatto accesso sia per un insegnante che per uno studente in particolare, per un blogger studente vale questo tutorial. Quindi cominciamo facendo accesso con un utente a titolo esemplificato. Ecco che abbiamo fatto accesso con l'utente ed è entrato nella sua pagina di ingresso nel sistema. Siccome ci vedere come fa a editare un post, in particolare inserire l'immagine, andiamo direttamente a scrivere. Come possiamo vedere si è aperta la pagina di creazione di un nuovo articolo e ora editiamolo anche il tag prove prova ora il testo è importante perché serve per evidenziare l'ingombro questo testo è importante solo per l'ingombro bene adesso procediamo a caricare l'immagine abbiamo detto nel primo modo adesso noi andremo a scegliere un'immagine da internet e eh, lo possiamo fare anche cercando un'immagine all'interno del portale può essere carina anche questa idea. Andiamo a vedere, per esempio, in prima pagina, se troviamo un'immagine interessante. Eh, qui, per esempio, vediamo questa quest immagine. Clicchiamo tasto destro e facciamo copia, indirizzo, immagine. Ripeto, cliccando il tasto destro, copia, indirizzo, immagine. Adesso torniamo al nostro blog, torniamo al post di prova per il caricamento immagine, Clicchiamo sul titolo e clicchiamo su modifica. E quindi siamo nella stessa schermata di prima, con la differenza che adesso abbiamo in memoria, diciamo, negli appunti, in memoria l'immagine. Adesso proviamo a mettere l'immagine nel centro del body, del testo. Qui vedete il bottone Add Media, clicchiamo e a questo punto andiamo al web, perché questa immagine l'abbiamo copiata dalla prima pagina di Troll, ma potevamo copiarla da Google Immagini. CTRL V. Beh, ecco. lasciamola esattamente così esattamente questo e andiamo a vedere la caricata ecco, perfetto è un'immagine da incorporare facciamo via e vediamo che cosa è successo il testo gli scorre prima e dopo e allora cosa possiamo fare? Picciando col tasto destro sull'immagine, andare a vedere meglio la proprietà dell'immagine che abbiamo incorporato. Chiaramente da quest'url qui, l'importante sarebbe che un'immagine quando viene embeddata dovrebbe avere queste caratteristiche, cioè terminare con JPEG o con PNG ed essere in un nome immagine come questo, vedete? Image, underscore 76.0. JPEG, cioè non ci sono spazi bianchi mettere un embed di un'immagine che nel nome file ha lo spazio bianco può risultare inefficace cioè può darsi che il sistema non riesca a embeddarla e quindi viene una finestra vuota tra l'altro vi faccio notare che questa immagine è 480 di larghezza facciamola un po' più piccola mantenendo questo lucchetto che blocca le relazioni tra larghezza e altezza Andiamo a farla di 200, anzi di 180, ancora meno. La cosa più importante, però, facciamo OK, vediamo il risultato. L'immagine è più piccola, ma la cosa più importante, e ora ritorno di nuovo col tasto proprietà e vi faccio vedere, non è tanto il piccolo, ma quanto la possibilità di mettere l'allineamento a sinistra, per esempio, e il testo gli corre intorno. Però gli starebbe attaccato se non facessimo questo, cioè di mettere 6 pixel di bordo orizzontale e pixel di bordo verticale ecco, vedete, ora è giustificata intorno, è staccata dal bordo il, il testo gli gira intorno e questo è un modo andiamo a vedere come viene questa immagine caricata facciamo salva e vediamo il post in anteprima beh non male direi no torniamo a modificare questo è, è l'esempio numero uno l'immagine embeddata ribadisco è un'immagine che io ho fatto cliccando su add media e mettendo web e mettendo il codice dell'immagine che deve essere semplicemente l'indirizzo, oppure il codice embed in quei siti che viene fornito un codice embed, perché c'è un che se uno mette l'immagine jpeg potrebbe darsi che non, non accetti l'embed perché è protetta l'immagine dal sistema del sito che ospita l'immagine. Adesso invece proviamo a fare un altro modo di caricamento dell'immagine e abbiamo finito. Andiamo qui, ricopiamo di nuovo del testo, CTRL C, andiamo in fondo ed ecco abbiamo altro ingombro. A questo punto dobbiamo fare l'altro modo di inserimento dell'immagine. Come facciamo? Andiamo sempre su Admedia, ma questa volta la carichiamo dal nostro computer. Quindi andiamo su carica sfoglia andiamo a cercarci l'immagine per esempio questa abbiamo messo che è un'immagine di meno di 16 mega ed è di uno di questi formati A questo punto questa immagine è stata caricata dal computer su Troll, non è stata semplicemente embeddata. Facciamo invia, e, ed ecco che abbiamo la nostra immagine. Adesso, se andiamo sull'immagine e clicchiamo con il tasto destro, e andiamo su proprietà immagini, ecco che possiamo anche in questo caso mettere l'allineamento, in questo caso lo faccio a destra, e 6 pixel di spazio, e andiamo anche in questo caso a farla più piccola. A questo punto la possiamo anche, tenendo pigiato il tasto sinistro, farla scorrere. Ok? Se noi a questo punto facciamo invia abbiamo il post con i due esempi di immagini caricate. Perché adesso vi faccio vedere l'esempio proprio corretto di embedding dell'immagine. Allora, rifacciamo un embedding da immagine, da fonte esterna al sito quindi abbiamo il testo la vogliamo posizionare qui? non c'è problema, la mettiamo qui e adesso dovremmo andare a cliccare, però non abbiamo ancora copiato la fonte quindi apriamo una nuova scheda andiamo su google rose facciamo cerca Vediamo immagini di rose. Vediamo un'immagine di rosa, la rosa gialla. Visualizza immagine. Ecco, questo è un esempio corretto di immagine. Vedete l'URL qui? L'URL va bene perché è un URL pulito con l'immagine in fondo il nome file dell'immagine in fondo senza spazi bianchi a questo punto io ho selezionato, faccio copia torno nel mio articolo vado nel punto in cui la voglio inserire accanto a per, perfetto clicco su add media clicco su web e incollo l'url che ho preso e faccio invia Faccio invia e vedete che viene un'immagine gigante, come in effetti è. Per ora io devo fare altre due cose, cliccare col tasto destro, proprietà immagine, cliccare a destra, perché la volevo a destra. Devo metterla un po' più piccola e ricordarmi di mettere la, il cosiddetto padding. Trasciniamola in un punto in cui rende meglio. Ecco. Allora, probabilmente ho sbagliato a pigiare, riclicchiamo E infatti, l'allineamento non era impostato. Questo è un errore interessante. Non era che si sovrapponeva con lo scorrimento delle altre due immagini, era che mi ero dimenticato di impostare l'allineamento. Adesso lo imposto. Eccolo lì. Perfetto.